Oggi, 3 maggio 2023, diverse sigle sindacali di categoria si sono ritrovate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per protestare contro il trasferimento di lavoratori dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione a Sogei, il partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria. Presenti all'appuntamento, annunciato lo scorso 19 aprile per mezzo di un comunicato stampa congiunto, Fabi, First Cisle, CGL Fisac, Wilka e Unisin. La richiesta dei manifestanti è quella di aprire un canale di confronto istituzionale con il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sull'attuazione delle misure previste dalla legge di bilancio 2023. Ai microfoni di informazione fiscale le motivazioni e le richieste della manifestazione. Noi come agenzia dell'entrata in discussione Abbiamo subito una cessione di ramo d'azienda del nostro personale informatico in Soggei fatta con un decreto legislativo bypassando il confronto con le organizzazioni sindacali del settore e questo tipo di cessione comporterà delle notevolissime perdite economiche da parte dei nostri lavoratori che passeranno in Sogei. E poi c'è una ragione più complessiva, ancora una volta il settore è oggetto dell'ennesima riforma Infatti nella delega fiscale sono presenti due ipotesi. Una prevede uh, in pratica l'integrazione tra le due agenzie, quindi Adera dovrebbe essere integrata in agenzia delle entrate o l'alternativa, la solita politica dello spezzatino che prevede il passaggio di funzioni e attività con le relative risorse in agenzia entrate. Noi vogliamo essere convocati dal Ministero per dire la nostra perché la uh, cessione parziale, cioè la politica dello spezzatino avrebbe delle notevoli ripercussioni negative sui lavoratori. Noi vogliamo dire la nostra e dire qual è l'idea anche perché questo tipo di riforma dobbiamo stare attenti perché favorisce ancora una volta elevazione fisica.